avventurieri si stanno avventurando un'altra avventura eh, un'avventura straordinaria eh, piena di fanco di leoni allora ah no, leoni non ci sono eh, sì, gli ossi gli scoiattoli eh, eh, da, da indiana jones voi sapete che a me piacciono i film di indiana jones eh, e percorre i suoi sentieri mi emozionano mi incasano bene allora ci vediamo alla prossima rabbicata ah, con la testa di un leone anzi di un osso <ride> il nostro avventuriere si sfida ancora di più vedremo fatto <laughs> Avventurerà, cosa mi aspetterà? Leoni, tigri, ossi, eh, scoiattoli, esseri eh, umani, intatti, eh, cadute, eh, devo lottare con la vita, sui boschi, eh. se la farà? Oh. Il è compatto con gli indigeni! Non lo so! Anch'io non da fare. andranno i nostri eroi alla ricerca del tesoro perduto sul trono delle aquile venite con me andiamo ah. E poi si va a te! boschi feroci, foreste nere, tra alberi, incontro a scimmie, simpatizate, eh, gorilla. Eh. Andiamo un po'. Ehi hey John guarda Sì! Eeeh Vicky ci abbiamo fatta Il tesoro è nostro per varie peripezie Ci abbiamo fatta Vedi Il mondo è nostro hey. Hey. Hey. Hey. conquistatore del mondo anche questa volta non l'ho fatto e eh, vai cosa ci aspetterà ritorno eh, a 3.000 situazioni in ceppi, in crespi, leoni, tigri, lucertole, uh -huh. coccodrilli eh, eccetera, eccetera. eccetera. Questa mera, a finirsi, si imprigano ancora di tutto. Dai John, sono lì però! E John, guarda, delle indicazioni? Sì. Ecco, il nostro sentiero, seguiamolo. A tutta forza. Via! la scrive fra due spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siete divertito io tantissimo ci vediamo al prossimo video non lo so da tanto tempo che non faccio un video ma cerco di farlo più spesso sia così sia in maniera un po' più da fate la da preghiera, da... ma ne sto stesso anche questi qua un po' più divertenti. Vediamo cosa mi invento. Eh, allora, se vi è piaciuto, sapete come fare. Eh, un mi piace, iscrivetevi. So che sto mettendo a iscrizione da, da ragazzi, ragazzini, non so, <ride> una cosa che ho notato è che i miei Ignoranti i commenti che faccio su altri video eh, stanno avendo molto successo. <ride> Sono il fratello più cliccato, non so, non, non so perché i miei commenti fanno Stefano, perché saranno ignoranti. <ride> Vabbè, allora, cari frad webbiani, ci vediamo al prossimo, statevi bene e arrivederci, pace e bene.